Ok, sono con la mia ragazza perché lei ancora <ride> non ha visto il mio nuovo effetto che ho messo in vendita, no? Eh sì. Ragazzi, tutto quello che vedrete è reale anche perché il gioco è in vendita, quindi la performance è super reale, ok? Oh sì. Del mio nuovo Akan. Si chiama Oracle. Devo fare qualcosa io? Eh, io dovrei fare qualcosa, ah. allora, Intanto devi essere testimone che il mazzo è un mazzo completamente regolare. Sì. Ok? Sì. sì. Un mazzo con i dorsi completamente regolarissimi, non segnale niente, un mazzo che si trova in qualsiasi situazione di magia. Quindi lo possono fare tutti? Tutti, bravissimi. <ride> tutti. Ho detto. tutti potrete fare <ride> questo effetto. Prima di tutto, voglio che tu mi dici una carta che vuoi tu. Io scolo quella che vuoi. la faccio perché se no la dice a voce di se non mi si d'accordo. Quando vuoi, mi dici sto. Sto. Quale vuoi? Cioè, sei di quadri sei di quadri sì. Non vuoi con questa, questa, no. questa, questa Sei questa. di quadri tu Non vuoi cambiare con questa? Con no 6 no. di quadri oh, Sono questo. decisa Ora, altra cosa, mescoliamo, scordiamo scordiamo sì. Come vedi non c'è nessun segno, io mescolo tutto sì. Ora ti chiedo la cortesia sì. Io faccio un oracolo, vedi che un oracolo? Cioè bello. è un cerchio magico Tutto casuale così. Bello così Io non ti chiedo 1,52, vuoi un numero, una cifra, due cifre, un numero che vuoi tu. A caso? Libera. Oh, mamma mia. Vai. È impegnativa. Qualsiasi numero, sì. ragazzi, any number. 18. 18. Tu sei le cose tutte mescolate, giusto? Sì. E non posso fare niente, no? vabbè. Uh, è possibile Ora, guarda, io chiudo tutto. Vedi che ho chiuso tutto? Sì. Ora, non le squadro neanche, perché è il caso, il destino. Se ora tu stessa una alla volta giri e la diciottesima carta fosse la tua carta, sì. sarebbe un miracolo. Valeria. Una alla volta gira. Ma è gira. praticamente impossibile. È impossibile, giusto. Non, non hai mai toccato. Mai. Gira una alla volta piano piano. Uno, Dove, due, tre, tre, tre, lentamente. Quattro, cinque, sei, sei, sei, sette. Tre. 10, 11, 2, 3, perché oracolo. 14, 15, 16, 17. Questa è la diciottesima. 6 di quadri, Gira. No, allucinante. Questa è la performance Beh, reale eh, del mio nuovo effetto che sta e facendo impazzire Oracle un mazzo tutto regolare. No, mamma mia, ma com'è possibile, scusa? Che voto daresti tu? Beh. Tu che mi conosci chiaramente quanti giochi hai visto di me, tantissimo. Eh, sì, ma questo è, è tosto, eh? Molto. Gira lo spettatore le carte, la carta tua libera da un mazzo mescolato. Messo a oracolo questo cerchio magico si crea Oracle, il nuovo di Stefano Nobili. Io del Borto al 10. <ride>